Poi abbiamo le cappe a flusso verticale eh, che hanno anche qui, insomma, poi magari ve li guardate, però una serie di requisiti, quelli che abbiamo visto prima: il 30%, il 70%, al 30%, il filtro espulsione, le velocità a barriera frontale intorno a 0,4 per il secondo, e via, via dicendo. Ci possono essere in opzione filtri a carbone, filtri EPA e quant'altro. Sono cappe che, se sono outward, non proteggono l'operatore, se invece sono inward. Più o meno l'operatore lo proteggono dipende, sono messo un NI perché dipende dalla K, dalla performance, perché in teoria non è una K di sicurezza veloce, quindi non protegge l'operatore. Il prodotto sì, sempre al 100%. L'ambiente no, se sono outward perché assolutamente, se sono inward perché dipende sempre se ha un filtro in espulsione più o meno eh, opzionale, quindi se c'è lo, lo proteggo. Quindi da questo punto di vista eh, l'opzionalità vi continua a battere su questo punto perché dovete salire sulla scala se è possibile vederlo perché sono cappe che purtroppo sono costruite in modo tale che non si vede il filtro epa espulsione se non, è, se non erro la FASTER ih 36 per esempio ha il filtro epa di espulsione che c'è ma è nascosto e quindi se non aprite la cappa non, non riuscite a vederlo. Qui abbiamo Sempre eh, quelle che sono le cappe in Word e con eh, diciamo un dettaglio di come è fatta a livello strutturale per farvi vedere quello che abbiamo visto attraverso i disegni. Quindi un 30% che entra, un 70% circolato, e un 30%. Però un occhio così magari non troppo attento può sembrare una cappa bazzarda, però è bio 48, solo un modello più vecchio, cioè come quella che vi ho mostrato all'inizio, che era un pochino più recente, sempre bio 48, questa è una bio 48 però molto più vecchia. Vedete che manca il simbolo del Baiazzard, per esempio, o per dirne una. Però la K che succede che, siccome loro che facevano e eh, fanno ancora oggi, le scocche sono sempre uguali, allora basta mettere il filtro opzionale, modificare qualcosa a livello motori e quindi vanno, la fanno diventare B o -B h e quindi diventa una K Baiazzard. Ecco perché magari eh, il funzionamento, poi, ovviamente, devono inserire gli allarmi. Questa, per esempio, ha delle non ha il pannello frontale o il vetro che sale e scende o okay, che, ma solo dei piccoli blocchi, quindi ci sono delle problematiche legate a, a livello strutturale. E questa dall'altra parte invece è una cappa outward, dove il, la salaria, in questo caso la vertical 700 come funzionamento, entra l'aria dall'alto, il 100%, e sputa dal basso il 100%, e quindi sul piano di lavoro, eh, a volte ho visto fare le verifiche da tecnici, al contrario, dove come se c'era la barriera frontale, l'hanno indicate come K e lasciamo queste sono altre altre problematiche.